Buongiorno a tutti, eh, grazie per, per aver scelto di partecipare a questa nostra sessione. Sono Maria Picci, la responsabile dell'ufficio territoriale Istat per il Lazio, il Molise e la Calabria. Eh, inizierò con eh, alcune, alcune indicazioni tecniche. Eh, allora, al momento dell'iscrizione tutti quanti abbiamo dato il consenso per il trattamento dei dati e quindi questa sessione ovviamente verrà registrata anche perché eh, già da domani si potrà trovare eh, questa registrazione insieme a quella della plenaria che invece eh, sarà pubblicata eh, a momenti sul sito Insta, censimenti giorno dopo giorno alla pagina dedicata. Eh, per quanto riguarda le domande... Eh, potete porle nella ehm, sezione che trovate ehm, sotto, diciamo, nella barra degli strumenti di Zoom, quella indicata con D e R, domande e risposte. Vi prego però di inserire anche il vostro nome e cognome, l'ente di appartenenza eventualmente e anche a chi è rivolta, così da darci modo di poter rispondere eh, puntualmente. Eh, alla fine di tutti gli interventi eh, cercheremo di dare risposta a tutte le domande nel caso eh, non facessimo in tempo perché siamo in forte, eh, in forte ritardo vi assicuriamo che comunque eh, avrete tutte le risposte eh, via mail nel più breve tempo possibile adesso vi vado a, eh, vado a presentare i relatori di questa nostra sessione e eh, velocemente eh, vi, vi accenno ai contenuti delle loro presentazioni. Eh, la prima, eh, le prime due eh, presentazioni sono a cura Istat, la prima in particolare della, come relatore della dottoressa eh, Roberta Panaccione che ci parlerà della struttura, e dei comportamenti e delle strategie delle imprese. L'intervento illustrerà alcuni degli innumerevoli risultati del censimento permanente sulle imprese. Eh, abbiamo deciso di concentrare l'attenzione sulla seconda parte del titolo dell'intervento, ossia sui comportamenti e le strategie delle imprese perché rappresentano eh, le novità introdotte nel questionario eh, del censimento e perché abbiamo anche scelto di illustrare quei comportamenti e quelle strategie che alla luce di quanto è successo nell'ultimo anno e più hanno come dire un respiro di futuro e di, di rinascita per il paese. A seguire sarà il dottor Pasquale Binetti come relatore eh, e, e poi vedrete insieme ad altri colleghi che invece ci parlerà della situazione, delle prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria. Questo secondo intervento, eh, eh, con questo secondo intervento abbiamo voluto eh, mostrare e mettere in luce la reazione che hanno avuto eh, le imprese all'emergenza, proprio come risposta all'emergenza covid proprio nel periodo eh, di maggiore difficoltà, il 2020, attraverso i risultati di due indagini speciali che sono state condotte dall'Istat appunto nel 2020 e che sono andate proprio a sondare eh, le eh, conseguenze della crisi sanitaria. E anche in questo caso abbiamo scelto di andare a raccontare eh, quelle, eh, eh, que quelle, quelle informazioni, di mettere in evidenza quelle informazioni che... Anche in questo caso danno, eh, un'idea di, di, di, di, di voler ricominciare e, e, e a riprendere le attività economiche nel nostro paese. Seguirà la dottoressa Danila Sansone di Invitalia con il quadro eh, 2020 del sostegno alle imprese durante l'emergenza Covid attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui è responsabile. E la dottoressa ci parlerà delle possibilità di accesso ai fondi messi a disposizione dallo Stato da, eh, per, per, per le imprese, illustrando anche eh, le opportunità definite dal temporary framework di cui il registro nazionale è l'espressione italiana e ci illustrerà infine quanto è accaduto nel 2020 proprio in termini di accesso di richiesta ai fondi. Il successivo intervento con una piccola modifica rispetto al programma sarà della professoressa eh, di, di Virgilio eh, che è professore associato di organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane dell'Università del Molise e ci parlerà delle competenze trasversali e soft skills, il futuro degli ecosistemi aziendali oltre l'emergenza. Eh, la professoressa Di Virgilio ci parlerà dell'importanza proprio dei, dei soft skills, del passaggio all'era 4.0 e della trasversalità, dell'importanza della trasversalità delle competenze, mettendo l'accento su quali sono le possibilità di sviluppo futuro, in particolare per le piccole e medie imprese. Ci sarà poi il professor Rocco Reina, professore ordinario di organizzazione aziendale e gestione del personale del dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, che invece ci, ci parlerà del ruolo della formazione per lo sviluppo della persona e della performance organizzativa. Le parole chiave dell'intervento riguarderanno il cambiamento e la riorganizzazione necessaria per affrontare le sfide del momento il valore della persona quale perno dei cicli organizzativi finalizzati anche all'erogazione di valore per il territorio e la comunità e, e la comunità e il ruolo stesso della formazione quale elemento di sviluppo individuale aziendale e quindi per la società nel suo complesso l'ultimo dei nostri relatori ma ultimo ma non ultimo sarà il dottor Flavio Ferro titolare e chief operating officer del pastificio La Molisana è un'azienda eh, più che centenaria, nota sicuramente a tutti noi e all'estero, che è anche espressione di uno specifico territorio a cui è fortemente legata, che ha nella qualità e nell'italianità i suoi più importanti elementi distintivi. Avremo una testimonianza diretta dell'esperienza vissuta in questo ultimo anno. Quindi per non togliere altro tempo ai colleghi eh, passo subito eh, la parola alla dottoressa eh, Panaccione che ci parlerà quindi della struttura, dei comportamenti e delle strategie delle imprese, dati che derivano dal censimento continuo permanente delle imprese. Prego Roberta. Grazie, metto in condivisione la presentazione. Dovrebbe essere a schermo intero. Sì, ok. E, dunque, ehm, la presentazione che abbiamo, present eh, abbiamo preparato eh, focalizza l'attenzione eh, su alcuni indicatori che sono stati prodotti dal censimento delle imprese. Questi indicatori, eh, ci consentono di eh, analizzare il comportamento, le strategie eh, delle imprese del Lazio, del Molise e della Calabria, eh, con riferimento alle attività per la formazione, ehm, all'acquisizione di finanziamenti, all'innovazione e alla sostenibilità ambientale. Eh, le attività di formazione non obbligatoria. Eh, possono avere un impatto molto importante sulla produttività delle imprese e la rilevazione censuaria ha raccolto informazioni eh, sulle attività che le imprese hanno svolto eh, nel 2018 eh, proprio in relazione alla formazione professionale di tipo non obbligatorio. Dai risultati del censimento emerge che in Italia soltanto il 38,2% ha fatto almeno un'attività formativa eh, di tipo non obbligatorio e la quota percentuale delle imprese è anche eh, inferiore nelle tre regioni che stiamo considerando. È pari al 36,5% delle imprese con 10 e più addetti nel Lazio al 36,2% nel Molise, al 35% delle imprese della Calabria. Eh, I risultati del censimento sono disponibili anche eh, a livello eh, provinciale e questo ci consente eh, di analizzare i fenomeni, di confrontare i territori e in questo caso abbiamo rappresentato nella mappa ehm, la percentuale di imprese con 10 addetti e più che nel corso del 2018 dichiara, eh, ha effettuato un'attività formati formativa di tipo non obbligatorio. Dalla mappa possiamo eh, osservare che sono due le province ehm, in cui la quota delle imprese che ha fatto questo tipo di attività formativa è più elevata, raggiunge i livelli più elevati nella provincia di Vibo Valencia, eh, dove le imprese che hanno fatto formazione mh, professionale diversa da quella obbligatoria sono il 38,8% eh, delle imprese della provincia. E la provincia di Catanzaro, dove la percentuale è leggermente inferiore, il 38,7%. Ora, la rilevazione eh, censuaria ha consentito di rilevare tutta una serie di informazioni molto dettagliate sulle attività formative, ehm, il tipo di attività, le modalità con la quale stata, sono state effettuate eh, le attività di formazione professionale e in particolare i risultati ci consentono di analizzare eh, quali sono le competenze specifiche che l'attività di formazione ha inteso sviluppare quindi i risultati sono molto interessanti per valutare i fabbisogni formativi eh, che ci sono nei territori e anche le strategie delle imprese e eh, dai risultati emerge che ehm, tre imprese su quattro eh, sia a livello nazionale che nelle regioni che stiamo considerando Uh, hanno effettuato almeno un'attività formativa volta a sviluppare le competenze operative specifiche per il lavoro. Si tratta del 76,2% delle imprese a livello nazionale e di percentuali leggermente più alte tra le imprese del Lazio e della Calabria, dove la quota di imprese che ha effettuato questo tipo di formazione supera il 78%. Una quota inferiore di imprese ha organizzato almeno un'attività formativa che ha avuto per oggetto competenze relative all'organizzazione del lavoro. Si tratta del 30,3% delle imprese nazionali e di una percentuale eh, significativamente maggiore tra le imprese calabresi, dove eh, si raggiunge il 44,7% le attività di formazione hanno avuto per oggetto anche delle, eh, lo sviluppo di competenze eh, diverse, delle competenze relazionali. E i risultati del censimento indicano che eh, nel 2018 circa un quarto delle imprese nazionali ha svolto un'attività formativa mh, per sviluppare le competenze relazionali. Eh, anche in questo caso la Calabria emerge rispetto agli altri, alle altre regioni perché in Calabria sono il 37,7% le imprese che hanno organizzato almeno un'attività formativa eh, volta a sviluppare competenze relazionali. Le attività formative hanno avuto per oggetto anche lo sviluppo di competenze di tipo trasversale, come per esempio uh, le lingue straniere, eh, le eh, competenze informatiche di base avanzate, la capacità di comunicare in maniera efficace e di eh, comprendere eh, i testi e le conoscenze eh, matematiche di base. Ora, dai risultati del censimento, emerge eh, che eh, le imprese si sono maggiormente impegnate nello sviluppo delle competenze informatiche, sia di base che avanzate. Con riferimento alle competenze informatiche di base, eh, dai risultati emerge che circa un quinto delle imprese a livello nazionale ha um, organizzato un'attività formativa di questo tipo, il 20,1%. Anche in questo caso in Calabria la quota di imprese che si è impegnata in questo senso è leggermente superiore sia al valore nazionale che al valore registrato nelle altre regioni. Si tratta del 22,8% delle imprese calabresi. Dai risultati emergono delle, anche delle differenze nei fabbisogni e nelle strategie. Per esempio, tra le imprese che hanno organizzato un'attività formativa volta a migliorare la conoscenza delle lingue straniere, né in Italia sono state il 17,8%. Nel Lazio una percentuale leggermente inferiore, pare pari al 16,8%, mentre tra le imprese molisane e calabresi questo tipo di attività è risultata meno diffusa, ha coinvolto il 6,5% delle imprese del Molise e il 9,3% di quelle della Calabria. La rilevazione censuaria ha analizzato anche i comportamenti delle imprese che riguardano l'attivazione di progetti innovativi progetti che potevano consistere nell'attività eh, nell nell'attività di ricerca e sviluppo effettuata all'interno dell'impresa oppure acquisita all'esterno dell'impresa investimenti che co possono consistere nello sviluppo di software o di sistemi dell'analisi dei dati quindi tutte innovazioni che hanno un impatto molto importante sulla produttività delle imprese. Dai risultati del censimento è emerso che eh, in Italia nel 2018 il 38,4% delle aziende con tre più addetti ha attivato almeno un progetto innovativo. Nelle tre regioni che consideriamo, invece, la quota di imprese innovatrici è Inferiore è pari al 36,1% a livello nazionale, 34,6% in Calabria, 32,5% nel Molise. Ma i risultati articolati per settore ehm, di attività economica ci dicono che le imprese innovatrici sono più frequenti in un settore, quello industriale. Um, il 48,1% delle imprese italiane che operano nel settore industriale ha attivato almeno un progetto di innovazione. Uh, la quota percentuale nel Molise è pari al, al 41,6% e eh, al 41,5% nel Lazio. invece in Calabria le imprese innovatrici sono risultate essere il 38,3% del totale delle imprese della regione. Ora eh, il, la, la rilevazione censuaria ha anche ehm, analizzato l'utilizzo da parte delle imprese di piattaforme digitali per la vendita. Si tratta delle applicazioni che consentono di azzerare la distanza fisica con la clientela eh, perché consentono appunto di vendere beni e servizi via web. Nel grafico abbiamo rappresentato, con, la, con le barre di colore turchese, ehm, la percentuale di imprese eh, che nel 2018 ha utilizzato almeno una piattaforma digitale per vendere bene i servizi prodotti. Dai risultati del censimento emerge che il 9,7% eh, delle imprese in Italia ha usato almeno una di queste piattaforme ma ehm, in Calabria la percentuale di imprese è superiore, è pari al 10,9%. Inoltre il censimento ha consentito di individuare eh, quante imprese hanno utilizzato delle piattaforme di intermediazione commerciale multisettore per vendere i beni e i servizi prodotti. In Italia si è trattato del 3,8%. Questo indicatore è stato rappresentato con la barra di colore giallo e in Calabria eh, invece la percentuale anche in questo caso è superiore a quella nazionale ed è pari al 5,5 per cento gli investimenti in innovazione e eh, nelle nuove eh, tecnologie eh, possono avere un impatto molto rilevante sullo sviluppo delle attività aziendali e ehm, il censimento ha rilevato anche ehm, eh, questo tipo di fenomeno e mh, in particolare dai risultati emerge che ehm, le imprese che hanno eh, investito nell'acquisizione o lo sviluppo di software, database o servizi per l'analisi dei dati sono state il 12,2 per cento delle imprese attive sul territorio nazionale e nelle tre regioni che consideriamo la quota di imprese investitrici è leggermente inferiore nel Lazio pari all'11,3%, è pari al 9,9% delle imprese calabresi e all'8,5% di quelle molisane. È interessante notare che i risultati Scusa, del censimento... Scusami Roberta, siamo a tre minuti. Allora andrò molto velocemente. Il, ehm, è interessante notare che i risultati... Eh, del censimento per dimensione aziendale dimostrano che la quota di imprese investitrici eh, cresce con l'aumentare eh, della dimensione aziendale e i risultati per settore di attività evidenziano che le imprese eh, investitrici eh, sono più diffuse nel settore dei servizi eh, sia in Italia che nelle tre regioni che stiamo considerando. Uh, un, altro, uh, un altro argomento uh, che è possibile analizzare attraverso i risultati del censimento è uh, la modalità con la quale le imprese accedono ai finanziamenti l'autofinanziamento emerge come la fonte primaria di finanziamento per le imprese. Eh, utilizzata da tre, tre quarti delle imprese a livello nazionale e anche da percentuali più alte nelle tre regioni. I risultati per dimensione dell'azienda ci indicano che sono soprattutto le imprese di dimensioni minori che fanno capo soprattutto all'autofinanziamento. Sulla base dei risultati del censimento è possibile anche individuare quali sono le fonti principali del finanziamento esterno e il credito bancario a medio e a lungo termine o a breve termine rimane la fonte principale e dai risultati emerge una cosa interessante emerge che ehm, ehm, i finanziamenti pubblici sono una fonte di finanziamento eh, soprattutto importante relativamente importante soprattutto per le imprese molisane e calabresi la quota percentuale sebbene sia una quota residua di imprese che accedono anche a questo tipo di finanziamento è pari quasi al doppio del livello nazionale ed è superiore anche al livello registrato nel Lazio le motivazioni per cui le imprese hanno, eh, ricorso, hanno fatto ricorso al finanziamento esterno sono legate soprattutto all'esigenza di procurarsi eh, liquidità. E questa motivazione è stata espressa da oltre la metà eh, delle imprese a livello nazionale eh, nel Molise e in Calabria e dal 55% delle imprese del Lazio. E, infine il censimento ha raccolto mh, una serie di informazioni dettagliate eh, sulle azioni che le imprese hanno svolto eh, per migliorare il benessere lavorativo dei dipendenti, per contenere l'impatto ambientale delle attività aziendali, per la sicurezza eh, e per, questo, e per queste prime tre azioni che vi ho elencato i risultati del censimento Evidenziano che tre imprese su quattro si sono impegnate in questo tipo di azioni e che invece in Calabria la percentuale di imprese impegnate per il bene che si è impegnata attivando almeno un'azione di sostenibilità per il benessere lavorativo, l'impatto ambientale e la sicurezza. È più elevata rispetto sia a livello nazionale che alle altre regioni e raggiunge il 76,6% per il benessere lavorativo, il 72,9% delle imprese impegnate per contenere l'impatto ambientale e il 72,7% delle, ehm, eh, delle imprese invece si è attivata per la sicurezza aziendale. Le iniziative a favore del, bene, del tessuto produttivo locale e di interesse collettivo eh, sono state portate avanti da una percentuale più ridotta di imprese eh, che comunque risulta più alta tra le imprese eh, calabresi che dimostrano una maggiore sensibilità e impegno appunto su tutti i temi che riguardano la sostenibilità ambientale la responsabilità sociale e la sicurezza um, um, io mi fermerei qui eh, I risultati del censimento descrivono dettagliatamente anche altri aspetti eh, riguardo al tema della sostenibilità e invito tutti coloro che avessero curiosità eh, di approfondire questi aspetti a consultare i report territoriali e, e il sistema informativo dedicato proprio ai, ai dati, eh, ai risultati che il censimento ha prodotto. Grazie, grazie mille Roberta. Vedremo poi con la dottoressa Sansone come va andata a finire la storia del ricorso ai fondi pubblici, agli, agli, alla richiesta di finanziamenti pubblici eh, nell'ultimo anno. Eh, do intanto eh, la parola al dottor Binetti che eh, invece eh, con riferimento alle due indagini eh, straordinaria sull'emergenza covid eh, ci illustrerà appunto i risultati maggiori faccio una lieve una brevissima premessa ehm, nel frattempo eh, per quanto riguarda queste due indagini non è stato possibile entra scendere oltre il dettaglio regionale eh, sia per i tempi brevissimi in cui queste indagini sono state progettate e, e anche per il periodo in cui sono state svolte nel pieno, in tutto, sono tutte e due nel, concentrate nel 2020, quindi potete anche immaginare eh, quale può essere stata, anche se è stata non, non banale, la disponibilità delle imprese a rispondere. Quindi al momento eh, riusciamo a dare soltanto informazioni a livello regionale. Eh, lavoreremo e stiamo già lavorando, in realtà i colleghi stanno già lavorando per... Eh, scavare ancora più informazioni da tutti i dati che abbiamo raccolto. Vai Pasquale. Grazie Maria, buongiorno. Metto subito in condivisione la mia presentazione. Eccola qui. Perfetto. Si vede? Devi ecco mettere qui. in modalità... Ecco qui, ecco, perfetto, eh, perfetto. Eh. Allora, intanto, intanto buongiorno a tutti, saluto appunto gli altri colleghi relatori, saluto i partecipanti, saluto anche i colleghi appunto delle, della sede che sono, che sono, che sono anche collegati mh, e chiaramente eh, ringrazio tutti della partecipazione. Allora, come diceva Maria, io mi occuperò di, eh, come dire, di mettere un po', po l'accento su alcune alcuni dati desunti dalle due indagini che eh, appunto tra l'altro ne avete sicuramente anche visto diciamo, accennare, anzi parlare dal collega dal, dal dottor Faramondi nella plenaria ovviamente i dati che ci sono sono contenuti in queste due indagini sono tantissimi ci sono, sono veramente una uh, ce n'è una messa enorme quindi ho dovuto scegliere un pochino alcune eh, come dire, alcuni capisaldi di questa diciamo di queste indagini per così contribuire anche intanto a incuriosire i partecipanti e dall'altro anche a dare magari spunto anche ai, ai, ai nostri eh, diciamo esterni ai nostri professori che appunto si eh, diciamo saranno dopo di noi per eh, dare diciamo, per offrirci il loro punto di vista. Allora, brevemente appunto eh, farò un accenno sul cronogramma della crisi, eh, conseguenze immediate dell'emergenza sanitaria nella fase 1 sull'attività, le attività delle imprese nella fase 2 e nella fase 3, ricaduta dell'emergenza sanitaria sul fatturato, procedure di le procedure di precauzione adottate per il contrasto alla diffusione, gestione politica del personale, vedremo come appunto l'insorgere dell'emergenza sanitaria ha impattato a parte sulla vita di tutti noi anche appunto sulle, sui processi organizzativi delle imprese eh, anche le contromisure finanziarie che sono dovute eh, diciamo che hanno dovuto prendere eh, ancora eh, trasformazione digitale e modifica dei processi aziendali e poi quali sono gli effetti e eh, come dire le strategie le prospettive per il, per il futuro, diciamo. Ovviamente devo ringraziare il, i colleghi che eh, Maria Teresa Giuliano, Simona Lazzaro, Alessandra Rodolfi e Franco Quintieri che hanno collaborato, che hanno, mi hanno fornito una preziosa collaborazione nel presentare queste, queste slide. E do do un'avvertenza generale, appunto, ho, eh, tutti i dati che, che presento sono in valore percentuale, quindi in composizione percentuale sul totale del numero delle imprese per, eh, diciamo, per territorio, sul totale della variabile del fenomeno osservato e volutamente li ho arrotondati per una più agevola lettura, con la solita classica diciamo, formula fino a 5 appunto, per difetto, da 6 in poi per eccesso. Allora, una prima visione, cronogramma della crisi, per, per veramente sommi capi, serve su, soprattutto, come potete vedere, anche a collocare temporalmente le due indagini che noi abbiamo fatto. Una subito, eh, diciamo a maggio, proprio a stretto, stretto ridosso della fine del, del lockdown, e un'altra in, eh, in autunno, anche per vedere che cosa è successo nel frattempo, perché sapete l'anno 2020 è stato molto costellato di situazioni eh, diciamo anche di che si sono alternate durante l'anno di situazioni di chiusure e riaperture, oddio ancora eh, non ne siamo usciti veramente fuori. Oh, in basso come vedete in questo in questo cronogramma ci sono eh, come dire collocati temporalmente anche almeno i, i, i sei principali interventi governativi che hanno dato sostegno o hanno tentato di dare sostegno appunto alla situazione delle imprese credo che vuol dire, sia importante anche capire eh, anche come, come le imprese hanno successivamente eh, reagito anche in relazione a quelli che potevano eh, che, che erano un pochino eh, gli interventi governativi al loro, al loro sostegno allora un primo un primo dato eh, praticamente che cosa, che cosa è successo subito le prime conseguenze fino eh, diciamo al eh, quando si è aperto il lockdown in sostanza il circa il 40 come potete vedere circa il 40 40, 40 il 45 per cento in queste tre regioni sono subito diciamo in, imprese che hanno subito sospeso la loro attività fino al 4 maggio una percentuale ovviamente un po' più alta, diciamo mediamente più alta rispetto dalla quella italiana che è del 38 per cento poi c'è stata un'altra categoria di imprese che ha inizialmente sospeso o per appunto, decisioni governative o per propria decisione eh, l'attività la, ma l'hanno ripresa prima del 4 maggio e anche qui siamo, su un, eh, qui siamo su una percentuale media tra le tre regioni, tra le diciamo intorno al 15%, la Calabria ha una percentuale leggermente più alta sotto questo aspetto, ma sono tutte e tre misure, diciamo, valori al di sotto della media nazionale che è del 22%. Chi non si è mai fermato, almeno, siamo intorno appunto a una percentuale del 38% nel Lazio, 35% nel Molise, pari la stessa misura in Calabria, e quindi in questo caso una percentuale superiore alla media nazionale. Eh, chi invece eh, non, eh, ha sospeso e non ha, e non ha ripreso dopo, dopo il 4 maggio, siamo intorno al 7-8% nelle tre regioni e nella media nazionale. Che è successo alla fine del lockdown? Eh, circa il 40% più o meno delle imprese hanno ripreso l'attività, eh, un po' di più nel Lazio, come vedete, il 39%, ma in Italia eh, questa percentuale è stata più alta, del 42%. Un altro blocco diciamo, di imprese hanno, eh, diciamo, non, hanno, non si sono rimesse in moto subito, ma hanno eh, diciamo, preventivato di eh, rientrare in, eh, diciamo, in attività entro la fine dell'anno, quindi dopo il, dopo il 4 maggio, esatto, e siamo intorno al 60-65% eh, diciamo in Calabria, la punta massima, su una media dell'italiano del 55%. Chi invece eh, appunto, era, eh, aveva cessato eh, oppure non, ha, eh, non prevedeva di, di, diciamo, di rientrare in attività entro la fine dell'anno, stiamo parlando di una percentuale del, tra, diciamo, intorno al 3%. In grosso modo, tra una punta minore in Molise del 2% e una più alta in Calabria, e con una media comunque italiana che si assesta grosso modo su questa, eh, su questa percentuale. Cosa invece? Adesso andiamo a vedere che cosa qual era la situazione a ottobre-novembre quando c'è stata la seconda indagine. Diciamo il 93-95% in Molise, 91% in Calabria, 93% nel Lazio, eh, quindi in linea con la media nazionale, erano diciamo, sono imprese che risultavano totalmente o parzialmente aperte. Ho abbinato questi due valori. Un altro 5% nel Lazio e in Calabria, un po' meno, diciamo, 1% in Molise, una media, diciamo, sulla media nazionale, era chiusa ma prevedeva comunque di riaprire. Il dramma invece sono quelle, quel 2% nel Lazio, 4% in Molise e 4% in Calabria, che invece erano chiuse, definitivamente, non prevedevano di riaprire. Allora, altro aspetto che sostanzialmente, diciamo, è stato, viene, viene analizzato, di cui ho cercato di cogliere alcuni, alcuni aspetti importanti, sono invece le conseguenze sul, sul fatturato. In sostanza, scusate, oh, ecco qui, ecco qui, scusate, in sostanza sul fatturato. Allora, so, mh, diciamo nella... Tra la prima e la seconda indagine, in sostanza, si vede nettamente la differenza diciamo, di, miglior, diciamo, di miglior situazione, chiaramente anche frutto della, della riattività delle, delle imprese. Quindi eh, ovviamente nel primo periodo mh, diciamo intorno al 20% delle, delle imprese, più o meno tra le tre regioni, mh, sulla media nazionale del 15, avevano, eh, diciamo, dichiaravano di non aver avuto nessun fatturato. Ovviamente la situazione migliora decisamente, nel, eh, scusate, migliora decisamente nel, nella seconda indagine, dove questa, questa percentuale si riduce di parecchio. E Rimane questa eh, previsione, come vedete, dicembre febbraio, ha un, un colore diverso, che era la previsione di queste imprese, eh, eh, diciamo, sulla, sul futuro della loro situazione connessa appunto all'emergenza ehm, all Covid. Devo chiedervi scusa perché io vedo qui non riesco a vedere tut, tutte le slide, cioè tutta la slide, ecco qua, perfetto. Ora invece, eh, chi eh, invece nel, nella prima indagine e più o meno anche nella seconda indagine eh, denuncia una eh, sostanziale riduzione del fatturato con diciamo, percentuali diverse, ma comunque una, una riduzione, stiamo parlando di, di grosso modo del, 60, diciamo, del 70% delle aziende. E, mh, con una, anche qui una prospettiva non eh, diciamo felicissima perché anche qui nella, nella previsione eh, di, quando, diciamo, di quello che sarebbe successo tra, diciamo, nei mesi successivi, quindi diciamo, all'inizio dell'anno, più o meno questa percentuale di eh, previsione eh, semi-negativa eh, semi eh, permane. Chi invece eh, addirittura ha addirittura mantenuto stabile o ha o, o aumentato il fatturato in questi, in questi, in questi tre momenti e eh, sono circa il, appunto, il 16% nel Lazio, il 18% nel Molise, il 12% in Calabria, su una media nazionale del 14%, e le prospettive, anzi, quello che si è realizzato e che si vede dalla seconda indagine invece è molto più alto. Quindi, ciò sta a testimoniare che comunque la macchina nel corso dell'anno in qualche modo si è ripresa. C'è una eh, alea di incerti che non, non erano in grado di dare una previsione diciamo intorno al 15-20%. 15, 15 20%. Pasquale, devi un po' velocizzare perché ti mancano tre minuti. Eh. Sì, sì, allora vado, vado avanti. Eh, queste sono diciamo, in, in particolare le, le, i condizionamenti in sostanza che sono, sono diciamo, intervenuti quali sono le motivazioni del, della, diciamo, del calo del fatturato quindi abbiamo appunto la riduzione della domanda per restrizione dovuta ai protocolli sanitari come vedete appunto le percentuali sono intorno al 60 60-70 una riduzione della domanda nazionale di beni e servizi si è diciamo, contratta comunque complessivamente l'economia e dal punto di vista anche di, di, di, di domanda dai, dai mercati esteri eh, su questa diciamo vado avanti eh, quello che mi interessava eh, diciamo più mettere a punto che eh, l'emergenza sanitaria ha costretto, eh, diciamo, tra virgolette, come dicevo prima, la vita di tutti noi a, a determinate scelte, a determinati cambiamenti, ma anche quella, soprattutto quella delle imprese. E eh, alcune misure organizzative che sono state intraprese. Eh, come vedete, la maggior, diciamo, nella... Eh, nella maggior parte dei casi, appunto, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni per far fronte al, diciamo, al, alla situazione emergenziale oppure la riduzione dell'orario di lavoro, come diciamo, potete vedere, più o meno è stata scelta anche dal 30% più o meno delle imprese un'altra anche se misura inferiore ma il rinvio delle assunzioni che avevano già state in qualche modo preventivate. Quello che vole, su cui volevo accendere l'attenzione allo smart working che era, eh, era una misura che comunque si stava già in qualche modo sperimentando e che a causa dell'emergenza sanitaria è stata diciamo, in, a cui ha avuto una sostanziale accelerazione e come sostanzialmente potete vedere nel, nel Nell'indagine di maggio già il, si parlava del, diciamo, di, una, di una percentuale di, eh, di, di personale smart working del, del 20%. Era chiaramente eh, più ridotta a giugno-novembre giugno eh, anche, a, anche a, diciamo, a motivo della ripresa in qualche modo dell'attività diciamo eh, come giudicano lo smart working le imprese eh, eh, diciamo sostanzialmente mh, sono abbastanza eh, come dire eh, sul ancora con, con un giudizio non proprio eh, positissimo infatti come vedete la, le percentuali maggiori eh, di, di queste 3 4 quattro, mh, quattro Quattro, diciamo, possibili, quattro, quattro possibili riflessi dall'utilizzo diciamo, del, dell dello smart working sono sul nessun effetto. Però, ci sono dei margini sicuramente interessanti diciamo, di, di attenzione, tipo quello del benessere del personale. Come vedete, la maggior parte, diciamo, una buona parte delle imprese giudica appunto l'utilizzo dello smart working importante per questa, per questa situazione. Eh, ovviamente sto quasi per terminare ovviamente l'emergenza eh, diciamo, ha, co ha, diciamo, ha costretto le imprese anche a dover eh, far fronte a della liquidità eh, che, che evidentemente non era in qualche modo eh, prevista prima allora eh, nella, tra la prima e la seconda indagine come potete vedere dal grafico a, a sinistra eh, appunto l'accensione di nuovo debito bancario che è stata la misura più, eh, diciamo, più, più, più, più utilizzata dalle imprese e comunque da, un, da valori importanti, diciamo, intorno al 40-50% all'inizio appunto del, dell'emergenza dell sanitaria si è, comunque, eh, si è comunque ridotta, si è un po' contratta, ma permane comunque abbastanza eh, significativa. Mentre per quanto riguarda i prestiti da garanzia pubblica, ne hanno eh, usufruito, diciamo, eh, ne hanno sono state interessate da questa misura più o meno il 40-45% delle, delle aziende appunto intervistate, e eh, circa appunto, un po' meno, o comunque intorno, intorno all'80% all di esse, l'erogazione è avvenuta per intero. Eh, le principali motivazioni per la richiesta di prestiti, come vedete, sono appunto finanziare attività corrente dell'impresa, coprire costi fissi non comprimibili e coprire costi necessari per l'adeguamento ai protocolli sanitari. Eh, però anche un, anche, uh, ci sono imprese che ci hanno appunto risposto di non aver eh, potuto richiedere i prestiti o per, per un'eccessiva difficoltà eh, hanno manifestato di accedere alle... Alle, alle misure, oppure l'indebitamento era già troppo elevato per cui non gli consentiva di eh, sostanzialmente di poter eh, diciamo, aumentare questo, questo, questo carico. Eh, vabbè, questo, diciamo, questo lo possiamo saltare. L'ultima eh, situazione che, su cui volevo eh, porre l'attenzione, poi, poi veramente chiudo, eh, appunto come eh, diciamo eh, dal punto di vista organizzativo le imprese, anche la pubblica amministrazione in realtà e eh, diciamo, la dimostrazione di, di questa modalità di tenere questo convegno di oggi eh, o quelli là lo dimostra ovviamente eh, sono eh, diciamo anche eh, appunto a parte i processi organizzativi anche le trasformazioni digitali che sono, che sono, che sono sostanzialmente eh, eh, diciamo, dovute intervenire per poter far fronte all'emergenza. All Quindi, come vedete, eh, c'è una parte di eh, situazioni che erano già comunque eh, cristallizzate prima, prima, del, prima, prima dell'emergenza, tra le quali appunto la Calabria eh, diciamo, ha una percentuale in più e fa un po il, si ricollega anche a quello che aveva fatto vedere sostanzialmente prima Roberta. 63% delle imprese calabresi già utilizzavano la fibra ottica a banda larga per la loro connessione internet, mentre le altre tre regioni insomma, sono tra il 45 e il 50%. La parte invece diciamo, colorata di arancione dimostra quanto invece è stata stimolata in qualche modo diciamo, l'adozione di queste... Eh, di questa di, diciamo, di questo collegamento a causa dell'emergenza eh, sanitaria. Il, in questo caso il Molise che ha incrementato un, un po' di più delle altre regioni. Lo stesso dicasi per le imprese che eh, appunto hanno dovuto inventarsi con le diciamo, comunicazioni con il personale attraverso le videoconferenze oppure attraverso appunto infrastrutture per il lavoro a distanza. Come vedete. Le percentuali di incremento eh, stimolate dall'emergenza sono, sono, sono, sono molto alte. Eh, anche la comunicazione esterna, eh, anche se era già abbastanza eh, come dire, abbast come dire, consolidata, però ha subito, eh, grossi, diciamo, un certo, eh, un, ha subito un certo impulso eh, causato appunto dall'emergenza. Pasquale, eh, devi scusami, eh, sì. ma devi andare a chiudere chiudo. perché chiudo, siamo chiudo. già a quasi cinque minuti. Chiudo. Allora, in, in, questo, ultimo, in questo ultimo grafico, eh, ci diciamo, sono quattro grafici a dispersione che, che riprendono un po' tutti questi, questi aspetti di cui vi ho citato poco fa. Volevo chiudere semplicemente, che, scusate, eh, semplicemente con... Eh, con questa qui imprese che hanno adottato almeno una strategia per contrastare gli effetti della crisi ovviamente la, eh, diciamo, eh, ci sono varie varie, varie, varie strategie appunto l'organizzazione dei processi e degli spazi di lavoro come vedete il percentuali intorno al, al mediamente al 15 produzione di nuovi beni o servizi che Uh, diciamo se in qualche modo alcune, molte aziende si sono come dire, reinventate il core business della propria azienda oppure hanno dovuto modificare o, o ampliare i canali di vendita o hanno dovuto ricorrere anche al, al, a, diciamo, an, ad una contrazione del numero dei, dei dipendenti. Vi ringrazio. Grazie Pasquale, passo allora subito la parola alla dottoressa Danila Sansone che ci esporrà il quadro 2020 del sostegno alle imprese durante l'emergenza Covid attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Grazie dottoressa, prego. Grazie Maria per l'invito e per l'introduzione. Spero si veda la presentazione devi solo mettere in modalità presentazione ma si vede perfetto dovrebbe dovrebbe esserci va bene allora bene eh, il mio intervento si propone come appunto anticipava la dottoressa Picci di fornirvi un quadro al 2020 del sostegno alle imprese durante eh, l'emergenza covid quadro eh, ricostruito attraverso il registro nazionale degli aiuti di stato l'intervento è eh, articolato in due eh, blocchi Uh, intanto una, una prima parte, nella prima parte faccio un quadro normativo uh, all'interno del quale sono collocate le azioni di sostegno alle imprese um, in, questa, in questa prima parte vi sintetizzerò le specificità della cornice regolamentare che ha caratterizzato appunto la tematica del sostegno alle imprese nel periodo emergenziale e eh, una seconda parte eh, nella quale poi vi presento un quadro informativo, quindi di carattere più quantitativo, relativo al sostegno alle imprese per come appunto restituito dal registro nazionale degli aiuti. Allora, durante eh, la fase emergenziale, già a partire sostanzialmente da marzo, dal 13 marzo, la Commissione europea eh, si è dichiarata disponibile ad adottare un quadro di misure di urgenza, cosiddetto temporary framework, eh, riconoscendo appunto la compatibilità di misure eccezionali e transitorie che gli Stati membri possono attivare a sostegno dell'economia, con la finalità espressa di garantire tra le varie cose la liquidità alle imprese. Um, eh, questo quadro intanto si affianca eh, al quadro che ordinariamente gli Stati membri possono utilizzare diciamo, per attivare gli aiuti di Stato e eh, rappresentando diciamo, carattere, un carattere di maggiore flessibilità eh, rispetto appunto al quadro ordinario. Um, è importante precisare che eh, il, la Commissione Europea soltanto eh, diciamo, nel 2008 eh, aveva ehm, previsto, aveva adottato misure temporanee eh, di aiuto considerate appunto eh, compatibili col trattato di funzionamento dell'Unione del, del, dell Europea si tratta eh, durante il periodo ecco, della crisi finanziaria, della cosiddetta crisi finanziaria sublime, sub, subprime eh, il quadro temporaneo è poi stato adottato ufficialmente il 19 marzo 2020 ed ha previsto in un arco temporale piuttosto breve una sequenza quindi succedersi di una serie di comunicazioni da parte della Commissione Europea, sono cinque comunicazioni eh, che sono intervenute a modificare la portata sostanzialmente anche la durata del sostegno in maniera da ad adeguarlo eh, diciamo alla, alle caratteristiche insomma al quadro eh, delle eh, esigenze che emergevano eh, diciamo eh, progressivamente col passare eh, con il con, eh, di spiegarsi degli effetti della crisi. Eh, ad oggi ehm, sostanzialmente il quadro temporaneo prevede 12 categorie di aiuto che eh, gli stati possono utilizzare previa notifica, eh, i, eh, le misure di aiuto devono essere necessari, i regimi di aiuto devono essere necessariamente notificate alla Commissione Europea che li deve approvare il, questo quadro eh, che ha appunto le caratteristiche che vi sto illustrando ha validità fino al 31 dicembre 2021. Eh, ad oggi la Commissione europea all'interno del quadro ha adottato più di 500 decisioni e, eh, per l'Italia, eh, 40 di cui 40 per l'Italia. Eh, per l'Italia le 40 poi vanno aggiunte anche altre 6 decisioni che sono relative ad aiuti, ehm, ad, aiuti ad hoc. Uh, L'utilizzo uh, del Temporary Framework presenta una serie di vantaggi, intanto offre la possibilità uh, di ricorrere a procedure veloci e a procedure uh, semplificate uh, rispetto all'iter uh, consueto di notifica è eh, un quadro applicabile a tutte le imprese quindi a tutti i settori non in difficoltà al 31 12 2019 e eh, è un quadro eh, ben ritagliato rispetto appunto alla, alla portata anche temporale della crisi allo stato attuale eh, come vi dicevo prima gli aiuti devono essere eh, con... gli aiuti eh, diciamo concessi all'interno del quadro devono essere concessi entro il 31 dicembre 2021 eh, si tratta di un termine che è stato prorogato rispetto al termine originario che era eh, diciamo eh, termine precedente era il 31 dicembre 2020 e gli ehm, aiuti devono essere concessi ad a progetti che sono stati avviati a partire dal primo febbraio 2020 quindi progetti diciamo eh, proprio eh, collegati diciamo eh, operazioni implementate sostanzialmente nel periodo della crisi eh, il quadro offre anche una serie diciamo eh, tra, i, tra i vantaggi anche una certa flessibilità e varietà eh, consentendo agli stati membri di poter mettere a punto eh, regimi di aiuto che presentano tutte le forme di aiuto quindi contributi al fondo perduto, agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche finanziamenti agevolati, eh, partecipazioni ehm, quindi sostanzialmente eh, attraverso il, il temporaneo framework la commissione ha messo a disposizione degli stati membri una sorta di cassetta degli attrezzi eh, che eh, rendendo disponibili eh, vari strumenti da attivare eh, a sostegno dell'economia nel contesto dell'emergenza. Eh, vi dicevo diverse forme di aiuto, ma anche per conseguire eh, svariate finalità, sostegno alla liquidità, aiuti in ricerca e sviluppo, sostegno del, alle imprese che eh, avevano prima difficoltà ad accedere al credito rafforzamento del, eh, del, del, del capitale sociale eh, 12 vi dicevo sono eh, le sezioni quindi eh, in cui articolato il temporary framework come vedete nella prima comunicazione le sezioni erano soltanto 5 sono state successivamente implementate sino ad arrivare a 12 proprio eh, nella, nella logica eh, che la commissione ha adottato in questo quadro eh, normativo di eh, diciamo, adeguazione Adeguare, adeguarlo alle esigenze, alle evidenze eh, che, che, di fronte alle quali, insomma, eh, ci si trovava con lo scopo percorrere, con lo scorrere, con l'andare avanti della situazione di crisi. Quindi, riassumendo il quadro, ecco, questa è una cosa importante. Si tratta di un quadro normativo che integra gli strumenti che sono eh, normalmente a disposizione degli stati membri per eh, concedere aiuti di Stato. Quindi, eh, diciamo, un quadro aggiuntivo rispetto alle altri quadri normativi, regolamento generale di esenzione per categoria, il de minimis, eh, un quadro che offre eh, il Temporary Framework una vasta gamma di opzioni di intervento, vi ho detto 12 misure di aiuto e tutte le forme agevolative possibili e eh, un quadro che si caratterizza moltissimo per la velocità eh, per i tempi rapidi attraverso i quali la Commissione europea ha adottato eh, diciamo, le decisioni eh, di approvazione di diversi regimi eh, notificati. Ah, insomma, abbiamo eh, l'esperienza diretta veramente di una velocità di intervento da parte della Commissione notevole, eh, insomma in pochi giorni i regimi di aiuto sono stati adottati eh, dunque le eh, informazioni relative agli aiuti di Stato questo per passare diciamo alla parte nella quale eh, vi fornisco un po' più quadro informativo quantitativo eh, le informazioni le, in, relative agli aiuti di Stato eh, sono raccolte eh, nel nostro paese ma insomma anche negli altri in realtà sebbene con caratteristiche diverse eh, in, all'interno di una banca dati il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Si tratta sostanzialmente di una banca dati che eh, è, è, rappresenta come finalità uno strumento di controllo, quindi consente al, ai soggetti che concedono gli aiuti di Stato di effettuare eh, in maniera agile e veloce una serie di controlli che sono preliminari alla concessione del, eh, del, dell'aiuto. È uno strumento istituito, una banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Direzione Generale Incentiva alle Imprese, ed è gestita da Inditalia. Uh, L'attuale uh, versione uh, del Registro Nazionale degli aiuti è in vigore uh, dall'agosto del 2017. Uh, in versioni precedenti era eh, diciamo sussisteva anche eh, prima dal 2015. ma eh, insomma, è importante sottolineare che grazie a questa strumentazione a partire dal luglio 2020 il registro consente al nostro paese ed era una richiesta della Commissione Europea di passare dall'autocertificazione al controllo telematico quindi i controlli che prima venivano effettuati dai soggetti concedenti attraverso la raccolta di dichiarazioni sostitutive di atto rotondo. Da parte dei beneficiari, questi, molti di questi elementi vengono ora eh, controllati eh, direttamente in maniera eh, telematica. Allora, il eh, registro nazionale degli aiuti contiene l'anagrafica delle misure di aiuto le agevolazioni dei minimi concessi ai beneficiari, le agevolazioni relative agli aiuti in esenzione e agli aiuti notificati. In questa sezione si inseriscono le informazioni relative alle misure eh, agevolate ai regimi e agli aiuti individuali eh, concessi all'interno del temporary framework e il registro contiene anche la cosiddetta lista d'Eggendorf, eh, eh, elenco, le, un elenco sostanzialmente di soggetti eh, sui quali pende l'obbligo di restituzione eh, di un aiuto che è oggetto di decisione di recupero da parte della Commissione europea. Ecco, no, un'ultima cosa, le informazioni eh, della, del registro sono accessibili eh, accedendo alla sezione trasparenza e open data e eh, la banca dati eh, sottostante al registro è scaricabile a livello micro, quindi le informazioni, tutte le informazioni sono disponibili a livello di singolo aiuto e di singola misura d'aiuto. Eh, ehm, dunque, il registro contiene sostanzialmente, eh, venendo al temporary framework, Due tipologie di misure, quelle che sono state, quelle notificate, quindi quelle per le quali le amministrazioni centrali hanno notificato i regimi e altre, tutte le altre misure che sono inquadrate all'interno del della cosiddetta misura quadro nazionale. Si tratta sostanzialmente di una misura ombrello che è stata notificata dalla Presidenza del Consiglio per agevolare le amministrazioni locali eh, nel, nel, nel, nel percorso nel procedimento di eh, notifica. Quindi questo è un'ulteriore semplificazione. Eh, veniamo ora diciamo, a qualche, eh, alla rappresentazione di qualche dato eh, di sintesi, eh, qualche evidenza di sintesi fornita dal registro. Allora, intanto eh, il registro risponde ad una prima domanda. Le, eh, il temporary framework, quindi questo quadro eh, temporaneo che ha affiancato i quadri normativi originali. Eh, è stato effettivamente utilizzato dal nostro paese, eh, quindi è stata percepita da parte delle amministrazioni i vantaggi eh, offerti eh, dal Temporary framework, la risposta è sicuramente affermativa, come vediamo in basso a destra, nella rappresentazione in basso a destra, il 65%, delle, eh, il 65 degli aiuti eh, che sono stati, eh, diciamo delle, degli interventi eh, di aiuto effettuati nel 2020, sono stati effettuati ricorrendo alle misure eh, notificate nell'ambito del temporary framework. La tabella inoltre evidenzia nel confronto eh, quindi parlo della la tabella in alto, evidenzia eh, nel confronto tra il 2019 e il 2020 eh, che sicuramente c'è stato un ricorso, quindi una, una, un assorbimento significativo eh, del eh, un tiraggio. Ecco, eh, se vi si dice, insomma, in, terzo in gergo un pochino più tecnico, un tiraggio significativo delle misure di aiuto eh, da parte del nostro eh, sistema produttivo eh, come vedete le, eh, le concessioni, il numero di concessioni il nu in termini eh, di importo, in termini di numero di aiuto è, eh, diciamo, è, è esploso eh, nel passaggio tra il 2019 e il 2020 eh, in particolare dei di nota sono i valori significativi, la crescita eh, pazzesca degli interventi a garanzia e anche dei finanziamenti agevolati. Perché, ovviamente, questo quadro restituito dal registro degli aiuti fa riferimento esclusivamente agli aiuti di Stato, quindi le misure che sono inquadrate come non aiuto, penso, non lo so, alla cassa integrazione no, di cui ha parlato prima di me eh, Pasquale Binetti, non, non, sono, non sono presenti nel registro nazionale degli aiuti. Nel grafico in basso a sinistra, una rappresentazione diciamo simile a quella che ha presentato Binetti, abbiamo sull'asse delle ascisse. Con sull'asse eh, sull temporale, rappresentati i principali provvedimenti normativi eh, che sono stati eh, emanati eh, dal nostro governo: il decreto puritario, il decreto credito, ehm, il decreto rilancio, eh, insomma, tutta una serie di provvedimenti normativi che hanno eh, introdotto e finanziato una serie di misure agevolative. Le curve rappresentano diciamo, il tiraggio di queste misure a valle eh, rispetto all' Diversi provvedimenti. Come vedete, insomma, la curva OCRA è quella eh, degli interventi a garanzia che ha avuto sicuramente un grande apprezzamento eh, da parte del nostro sistema eh, produttivo. I contributi a fondo poi perduto sono eh, classificati e sono evidenziati nella curva azzurra. Eh, andiamo avanti e eh, guardiamo invece al eh, dettaglio, eh, guardiamo invece al dettaglio regionale. E eh, allora qui sono rappresentate eh, le tre regioni: Lazio, Molise ehm, Calabria ed un confronto con, eh, con il dato nazionale. Eh, dunque è ehm, interessante, secondo me, più il grafico in basso a sinistra eh, che evidenzia eh, come a seguito degli interventi agevolativi avviati per fronteggiare le merazioni. Uh, e la le, le agevolazioni che nel 2019 a livello paese riguardavano il 7% delle imprese attive a livello nazionale sono arrivate a riguardare il 40%. Tale dato è significativamente sottostimato per la Calabria che passa da un 8% a un 62% ed anche per, per il Molise mentre è leggermente sottostimato per il Lazio ma insomma abbastanza, tutto sommato abbastanza in linea. Andiamo a guardare ora eh, qualche dato per forma giuridica eh, vediamo nel grafico a sinistra che le società responsabilità limitata sono la forma giuridica che ha ricevuto a livello nazionale la maggior parte degli aiuti per importo e per numero eh, con una dimensione media tra l'altro degli aiuti significativa le società per azioni a seguire in questo caso gli aiuti eh, sono eh, di una dimensione media senz'altro eh, maggiore guardando invece la distribuzione eh, diciamo il grafico a destra eh, il grafico a destra, il grafico eh, regionale che eh, rappresenta invece che ci dà evidenza della situazione eh, delle tre regioni in confronto alla, ehm, alla situazione eh, nazionale, vediamo che in tutte e tre eh, le regioni gli incentivi hanno beneficiato maggiormente le imprese di piccola dimensione in maniera anche più significativa rispetto al dato nazionale. I beneficiari di grande impresa sono presenti eh, in Lazio, eh, diciamo più eh, rispetto alla situazione nazionale però questo dato è sicuramente condizionato dall'aiuto di Stato dall'Italia. Uh, ultime, uh, ecco per ultima slide, questa è una rappresentazione per settori. Uh, questo è il dato nazionale. Come vedete le agevolazioni sono andate a, mh, a beneficiare, a sostenere maggiormente uh, il settore costruzione uh, costruzioni di edifici e uh, a seguire gli altri uh, dati: i dati sicuramente di li rilievo sono ristoranti attività di ristorazione, uh, tra l'altro un settore che ha ottenuto il numero maggiore di Aiuti eh, rispetto agli altri. A livello eh, regionale, il, in, qui in questa slide eh, la situazione del Lazio, eh, confermato al primo posto per volume di aiuti il settore delle costruzioni, eh, e eh, confermato anche il, il fatto che il numero maggiore di aiuti è andato al settore dei ristoranti e delle attività di ristorazione, eh, non presente in questo grafico rispetto alla situazione precedente. Nazionale, i bar gli esercizi commerciali ecco in Lazio ovviamente questa è una, eh, una un grafico di histogrammi condizionato dalle, eh, dalle caratteristiche specifiche diciamo nel sistema produttivo presente sul territorio del Lazio trasporto aereo al terzo posto per volume di aiuti e eh, diciamo con numeri eh, con un numero di aiuti molto eh, contenuto sempre eh, per la presenza della grande impresa alla quale facevo riferimento prima. Eh, questa la situazione calabrese è confermato eh, al primo posto per volume eh, di eh, aiuti ricevuti il settore delle costruzioni ed edifici eh, residenziali e non residenziali, secondo posto sempre per ristoranti, eh, ritorna eh, nel caso della situazione eh, calabrese, a, mh, diciamo, un, un importante numero di aiuti ricevuti a, per, eh, i cui benefici sono bar e altri ed altri esercizi eh, similari, ecco, è evidente che in questo caso la dimensione media degli aiuti è piuttosto, contenuta rispetto è piuttosto contenuta perché il numero degli aiuti è elevato. Ultima situazione, Molise anche qui confermato al primo posto il settore delle costruzioni, al secondo posto produzione di gas, come vi dicevo Ovviamente queste eh, informazioni sono caratterizzate, insomma risentono le caratteristiche del sistema produttivo territoriale. Ultima slide, eh, così un, un elenco diciamo, delle, eh, delle, eh, delle misure. Eh, ecco, dei principali soggetti, eh, la top ten, diciamo, dei soggetti che hanno concesso nel 2020 eh, più aiuti di Stato. Le eh, righe evidenziate in verde eh, sono, fanno riferimento a eh, interventi agevolativi eh, notificati eh, nell'ambito del temporary framework, sempre al primo posto eh, le garanzie, ma insomma è anche presente eh, con un volume significativo di, aiuto, di aiuti e Il Ministero eh, della Cultura eh, con la misura di ristoro all'Agenzia di Viaggi e Tour Operator. Uh, io ho completato e sono naturalmente a disposizione insomma, per, per domande, osservazioni e integrazioni. Grazie mille, dottoressa Sansone, passo velocissimamente la parola alla professoressa Francesca Di Virgilio, eh, così che. Eh, corriamo un po', eh, vi taccio su altre cose che mi piacerebbe dire, però abbiamo davvero poco tempo adesso. Grazie dottoressa Picci, spero di recuperare tempo, quindi da organizzativa, in materia che parliamo sempre del timing, quindi spero di recuperare. Allora, grazie, grazie per l'intervento, eh, grazie per la presentazione, e soprattutto alla dottoressa Picci e all'Istat per questa opportunità di dare voce al territorio. Il mio intervento si focalizza su uno spunto dato dal ministro proprio in fase eh, di apertura con una lente ovviamente unica sulla regione Molise, eh, sulle opportunità di crescita e di sviluppo oltre l'emergenza. Sicuramente l'industria 4.0, oggi transizione 4.0, rappresenta uno strumento articolato e di grande importanza per un territorio regionale come il Moody's. I dati del resto delle presentazioni precedenti mettono in evidenza una realtà formata da piccolissime e piccole e medie imprese il, nella maggior parte dei casi family business. Quindi l'aspetto culturale delle relazioni all'interno della regione cambia contenuto anche dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti l'industria 4.0 diventa trasversale per tutte le dimensioni aziendali l'intervento si focalizzerà sulle competenze perché molto spesso l'industria .40 viene ehm, ricordata, utilizzata ci si sofferma in diversi tavoli, tavoli di lavoro soprattutto per gli aspetti di natura economica finanziaria quindi l'importanza del credito d'imposta per le aziende, il super e l'iperammortamento, la ricerca e innovazione e soprattutto sull'innovazione prima. Strumenti che consentono alle aziende di, di usufruire, eh, quindi dal punto di vista economico-finanziario, delle agevolazioni. Ma qual è il vero driver in una regione piccola in termini di eh, territorio e soprattutto di attività, dove le imprese hanno principalmente una vocazione nel settore agroalimentare? Riveste una grande importanza il ruolo delle competenze, partendo appunto dalle femminili business, che rappresentano l'intelligenza naturale, il talento degli imprenditori sul territorio a continuare, avere un approccio resiliente in, questi, in queste fasi eh, anche eh, durante il covid l'industria 4.0 come concetto nasce nel 2011 in una fiera in germania di Hannover e molto spesso lo si associa unicamente dal punto di vista organizzativo all'innovazione dei processi o alla digitalizzazione invece L'industria 4.0 è una reale rivoluzione che pone al centro nei sistemi organizzativi il ruolo degli ecosistemi aziendali, ecosistemi aziendali dove più attori in maniera sinergica contribuiscono allo sviluppo del territorio e allo sviluppo economico. Eh, Nell'industria 4.0 un grande driver è dato dalla formazione, anche su questo non mi soffermo molto perché era già emerso eh, in uno dei primi interventi eh, della dottoressa Pannaccione, ma sulla formazione oltre ai contributi appunto di tipo economico quali sono i reali contenuti che possono diventare il driver per la crescita? Le competenze trasversali prendono un'eccezione eh, propositiva e soprattutto produttiva e proattiva quando il focus è sulle soft skills, cioè la creazione di una serie di... Sviluppo, la creazione di una serie di attitudini, lo sviluppo di alcune attitudini delle risorse umane all'interno dell'organizzazione e soprattutto anche in fase di recruitment. Quindi, in questa slide, la dimensione organizzativa diventa fondamentale per fare un check-up organizzativo mirato su quelle che sono le risorse umane interne quali potrebbero essere i reali agenti di cambiamento e tutte le azioni di rinforzo e di follow up che la formazione 4.0 può portare in termini di crescita, dove la risorsa umana diventa centrale. Ecco perché una risposta come lo smart working diventa uno strumento poco utilizzato nelle piccole e medie imprese dove la risorsa umana ha bisogno di essere presenza e quindi di essere azione proattiva all'interno delle proprie eh, realtà. Assume importanza l'intelligenza emotiva e soprattutto le attività di team management. Del resto è una delle formazioni più utilizzate da parte delle imprese. In questo quadro sinergico assume sicuramente importanza il ruolo dell'università nella nostra regione, come si prepara e come affianca le aziende, sicuramente attraverso attività del placement, io sono anche delegata, apprensione al trasferimento tecnologico, quindi lo vivo giornalmente con strumenti storici come i tirocini, curriculari e extracurriculari, ma soprattutto rafforzando nelle aule universitarie e preparando nuove risorse umane da mettere sul mercato del lavoro regionale e nazionale attraverso una serie di azioni mirate sulla crescita e potenziamento delle soft skills attraverso il servizio di My Employability un servizio sempre attivo che consente agli studenti di costruire un proprio curriculum vitae strutturato sulle proprie, mettendo in risalto le proprie soft skills, laboratori di scopri talento, dove il talento diventa una soft skill sempre più richiesta eh, sul territorio, non solo regionale, e infine le esperienze da ponte. Con i My Job Experience, quindi di un contatto diretto e costante attraverso anche Carrier Day, con le aziende territoriali, ma con un network ben consolidato anche a livello nazionale. Perché qual è la proposta progettuale partendo da queste due grandi dimensioni, un aziendale l'altra universitaria, legata alla formazione? 4.0. La proposta progettuale è formare in Molise un competence center per l'industria 4.0. Così come la best practice nata a, in piena pandemia a dicembre 2020 in Lombardia, di una piattaforma di risorse per far entrare le piccole e medie imprese a contatto con la tecnologia, quindi aiutarle e sostenerle in questo percorso della transazione tecnologica. In questo network ruolo focale rappresentato in Lombardia dalle imprese private, dalle quattro università, da un ente pubblico e supporto con 22 milioni di euro del Ministero per lo sviluppo economico. Eh, come docente universitaria attiva nel settore del placement, eh, il progetto è guardare alla ripartenza anche del nostro territorio e delle nostre imprese può, che, eh, seguire, può soltanto seguire questa strada, cioè quella della costruzione di network consolidati che consentono in maniera sinergica di affrontare questo periodo di transazione, quindi di affrontare in maniera proattiva più che in passato eh, lo sviluppo economico delle imprese del territorio e quindi dell'intera regione. Ci sarebbero altre cose da poter sviluppare, però io mh, preferirei sintetizzare in questo, con quest'ultima slide l'intervento, mio intervento di non soffermarmi oltre, perché mi fa piacere lasciare soprattutto lo spazio alla Monisano, una delle aziende eh, leader nel nostro eh, territorio, nel settore agroalimentare. Ovviamente resto a disposizione per interventi, domande... Eh, in questa fase anche nei momenti successivi grazie mille professoressa di virgilio davvero ci sarebbe da, da, da parlare insieme eh, di, di, su tutte le vostre relazioni ma questa volta il tempo è, è, è davvero tiranno però magari continuiamo a farlo comunque passo quindi velocemente la parola al, al professor reina e eh, al quale chiedo anche a lui di essere eh, il più sintetico possibile, so che eh, mi, mi accontenterà. Grazie mille, professor Reina. Grazie, grazie a tutti, mi sentite? Sì, vero? Ok, quindi grazie a tutti e ringrazio soprattutto appunto l'Istat per l'opportunità che ci dà di fare questo spaccato, di intervenire in questo, questa sessione, diciamo, parallela, così importante per i temi trattati e per, le, per gli, gli ospiti eh, coinvolti. Quindi ringrazio nello specifico. La dottoressa Picci e il dottore Binetti che hanno voluto che questa cosa accadesse. Eh, ringrazio tutti, in realtà il tema eh, sarò supportato dalla, dalla, dalla voce, nel senso che non avremo slide. Quindi questa è una prima cosa importante nel contrarre forse i tempi. E eh, vorrei concentrarmi su alcuni aspetti che sono stati già tratteggiati all'inizio della nostra presentazione dalla dottoressa Picci. Cioè. Eh, come abbiamo provato a immaginare questo intervento? In realtà l'intervento devo dire che è stato un po' stravolto sentendo un po' la presentazione della dottoressa Panaccione prima e del dottore Bietti dopo perché evidentemente il tema che volevo trattare era quello appunto del cambiamento di organizzazione possibile nelle nostre, nelle nostre imprese, il tema collegato al valore della persona eh, nella capacità di erogare no, servizi a valore per la comunità, per, la per il territorio e infine appunto il ruolo della formazione, per lo sviluppo del personale, ma anche per lo sviluppo organizzativo e infine per quello che riguarda la nostra società. In realtà questi temi sono abbastanza, sono quanti fortemente interconnessi, partendo dal fatto che è evidente come i driver del cambiamento portano a fare processi complessi di, di cambiamento nelle organizzazioni di qualunque tipo private, pubbliche e no profit. In realtà una prima cosa forte che vediamo è che in, eh, stanno continuamente, in termini eh, forti, stanno cambiando quelli che sono lo scenario competitivo ha determinato una serie di cambiamenti importanti. Il primo è quello della riduzione della, del, della forza lavoro, riduzione un po' indotta dalla logica legislativa, altre volte invece da logica di carattere organizzativo. Su questo poi ritorniamo tra un pochino. Ovviamente è cambiato il modo di lavorare perché la forte digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, il fatto che si parli adesso di, no, di, di temi collegati anche all'antropologia di, no, alla, digitale fanno sì che in qualche modo il tema della tecnologia comincia a essere pervasiva e alcune volte anche impaurente, se così possiamo dire, cioè, fa paura questa nuova tecnologia ma è evidente che questa cosa può, può funzionare solo attraverso il fatto che ci sia anche una relazione nuova con le persone. Quindi tecnologia non come fattore di paura, ma come fattore invece di miglioramento delle, delle capacità di fare servizi a valore per il, per il territorio. Infine, l'altra cosa è quella collegata alla semplificazione delle strutture, ecco perché organizzazioni, Il fatto che ci siano strutture che stiano cambiando, che devono essere molto più snelle, in cui c'è bisogno di semplificare la gerarchia e quindi andare verso un processo di managerialità diffusa. Eh, dicendo queste cose ovviamente mi rendo conto nel momento in cui le dico che in realtà bisogna collocarle molto bene nello spazio abbiamo visto dalle precedenti relazioni come le imprese, la dimensione delle imprese, le caratteristiche delle imprese siano diverse nei tre territori specificamente definiti ma sono evidentemente differenti eh, anche per, per settori non solo per dimensione quindi questo impone di immaginare differentemente di, di mh, vedere in maniera adattiva questi processi e questo ragionamento che stiamo facendo. Però è evidente che in tutte, questi, in tutte queste eh, riflessioni è, è, mh, la prima cosa è che la tecnologia non può in qualche modo sostituire le persone, ma anche deve essere solamente di carattere aggiuntivo e eh, nonostante appunto ci sia, eh, ci, sia, ci sia un forte impatto tecnologico, eh, l'automazione di per sé non permette di avere di costruire successo duraturo per le aziende di qualunque tipologia se siano anzi proprio per riflettere su questi aspetti non possiamo non considerare quello che in realtà usciva fuori dal, dalle parole di un famoso studioso di qualche tempo fa che eh, diceva in realtà Pinker che nel 2007 diceva la principale lezione che possiamo trarre da circa 40 anni di Analisi sull'intelligenza artificiale è che i problemi difficili sono facili e che i problemi facili diventano difficili. Cosa volevo dire con questo modo? Con questa frase volevo rappresentare il fatto che, mentre è molto facile identificare attraverso il big data una serie di movimenti che possono avere, ovviamente, movimenti ehm, che possono avere in qualche modo i mercati, è molto più difficile da fare al robot e all'intelligenza artificiale cose semplici, per esempio tutti i servizi alla persona. Attenzione, questo è un tema importante che in realtà ribalta in qualche modo il concetto del lavoro e il modo in cui il lavoro può essere sviluppato all'interno delle nostre organizzazioni. E allora è evidente che da questa operazione la riorganizzazione è l'unica soluzione per il miglioramento, ma la è che passa attraverso le persone. Ecco perché le persone sono fonte fondamentale di, eh, di sviluppo e di ripresa organizzativa. Ovviamente se questa cosa finisce per essere un'attenzione che le nostre imprese mettono e mettono attenzione a prescindere dalla, grande, dalla dimensione, perché la capacità, abbiamo parlato prima, la collega ha parlato ovviamente dell'intelligenza no? dell'imprenditore, della capacità del family business di fare sviluppo sui mercati, ma attenzione, l'imprenditore è solo e la competizione e la globalizzazione delle imprese in questi contesti molto più vicini, perché un effetto sicuro è quello della connessione, una rete digitale comune e mondiale che ci accomuna. Quindi il fatto che ci sia una capacità di collegarsi spazialmente e temporalmente dovunque nel mondo fa sì che in realtà anche quell'intelligenza, che ovviamente giust giustamente evidenziata dalla collega, debba essere. Aiutata, supportata dalla capacità e dalle conoscenze dei collaboratori, dei collaboratori e dei dipendenti. Attenzione: su queste operazioni lavoro molto su, anche in termini lessicali, attenzione al termine dipendente, dipendente è un'operazione un po' delicata, senza entrare nella logica diritto del di lavoro, ancora non voglio potente entrare. Il dipendente eh, dipende. Allora, attenzione perché in quella logica che dicevamo prima, in cui la gerarchia comincia in qualche modo a ridursi e quindi avere una forma di delayering, cioè di semplificazione delle strutture, l'imprenditore, anche per quelle cose che dicevo prima, non può restare solo, deve fare squadra con i propri collaboratori, i propri, eh, diciamo, um, appunto, eh, eh, con i propri dipendenti, che però non possono semplicemente dipendere, ma essere capaci anche di formulare, fornire degli stimoli e degli spunti per successive implementazioni. D'altronde... È, in, è evidente che tutto il sistema industriale del nord, nell'Emilia Romagna, nello specifico, laddove chiaramente il settore produttivo è quello delle macchine che fanno macchine, no? quindi tutto il, pro, il problema collegato alle aziende manufatturiere, sono nate, sono cresciute sulla capacità di operai che sapevano mettere, mettere aggiustare meglio quei meccanismi che potevano poi rivendere alle grandi aziende internazionali, anche americane, e fare profitto. Quindi, cosa voglio dire con questo? Che da sempre la capacità innovativa delle persone di qualunque estrazione all'interno dell'impresa, ha fatto il successo dell'impresa. Occorre questa cosa però si è messa a fattore comune. E questa è una cosa sulla quale riflettere, perché in realtà, dei dati che vediamo, la logica della formazione è una logica sulla quale, nel 2018, dati raccontati, narrati, riportati stamattina, eh, la Calabria, per esempio, lo spaccato sulla Calabria, sembrava fare una serie interessante di investimenti. Eh, nello specifico mi sembravano, mi sembravano interessanti, soprattutto quegli interventi che non erano ovviamente forma, di formazione ovviamente, eh, guidata, necessaria e obbligatoria. Ma anche su questo però il confronto del dato aurora sentito mi fa immaginare che la maggior parte delle, delle, della spesa per formazione è stata riposta su eh, competenze tecnologiche e tecniche, scusate, sull'organizzazione del lavoro, e solo al terzo posto, in Calabria sto parlando ovviamente, se ricordo bene i dati, mi aiuteranno ovviamente i, miei, i colleghi dell'Istat, e solo sulle competenze relazionali. Successivamente, in ordine molto più basso nella classifica, nell'ordine del, eh, del, del, del da 1 a 3, fondamentalmente, so, ci sono le, capa le competenze manageriali, quelle di problem solving, quelle di lavoro di gruppo relazionali. Cosa voglio dire con questo? Che mi sembra evidente che, almeno dai dati, la formazione utilizzata in Calabria sia più sulle hard skill che sulle soft skill. Apparentemente le cose che diceva prima la collega, le soft skill, che dovrebbero essere un fattore competenziale e di, com di competitività per le imprese, apparentemente dai dati sembra che in Calabria non siano eh, molto avvalorate. E lo dimostro un altro dato, il dato collegato alla... All'utilizzo della, eh, a quanto in qualche modo hanno sono, il cambiamento è intervenuto nella pandemia, laddove evidenziava il dottore Binetti c'è stato al primo posto la riduzione del numero di dipendenti. Allora la riduzione del numero di dipendenti sta parlando di un effetto molto complicato, che è quello della pandemia. Ma attenzione, ridurre il numero di dipendenti e lavorare soprattutto sui processi di lavoro e sugli spazi, ancora una volta, non lavora sull'uomo, ma lavora sulla macchina organizzativa. Allora, la macchina organizzativa è sicuramente importante, ma potrebbe pe finire, per, riducendo ovviamente gli organici, per creare effetti di lobotomizzazione della, della, della capacità eh, costruttiva e di, ehm, di, creativa delle imprese, che invece hanno bisogno della guida imprenditoriale e della capacità di stimolo dei collaboratori. Tutto questo per dire in realtà che è inevitabile immaginare di investire e impegnarsi nella formazione. Spero che dati del 2018 li possiamo rivedere nel 2021 e 2022, 2022, 2022 diciamo, e quindi che la Calabria possa uh, affrontare nuovamente il tema della formazione, magari con maggiore coinvolgimento sulle soft skills rispetto alle hard skills. E l'altra cosa fondamentale è che è possibile in qualche modo eh, se in passato eh, rendere il lavoro eh, diciamo il lavoro oh, intellettuale eh, lo sforzo importante sarà rendere il lavoro intellettuale in qualche modo produttivo così come è stato in passato per il lavoro manuale che è, stato, che è diventato invece no, con la manifattura e con la tecnologia ovviamente un lavoro che ha creato tante e tante offerte io vi ringrazio per l'opportunità, spero di essere stato nei, nei tempi, ho, ho fatto una fuga sulle cose che vi ho segnato ma spero che in qualche modo gli stimoli possano essere tanti e resto comunque a disposizione per ulteriori domande e risposte. Grazie e buona continuazione. Grazie mille, grazie mille professore, è stato bravissimo. Eh, eh, adesso in attesa di... Eh, perché prima era collegato, forse è successo qualcosa... Eh, il dottor Freda in realtà del passificio La Molisana non riusciamo a, a, a comprendere bene che cosa sia accaduto, adesso non lo vediamo più però possiamo magari rispondere all'unica domanda intanto che è arrivata eh, che viene dalla dottoressa Toro dell'Enea che ci chiede se esiste un dettaglio rispetto alla dimensione di impresa de, delle analisi si si, ehm, si riferiva al alla presentazione della, Roberta, della dottoressa Panaccione. Quindi, eh, Roberta, se vuoi, puoi intanto rispondere. Grazie. Sì, certo. Eh, I risultati eh, sono, sono anche eh, disponibili per numerosità degli addetti. Eh, in particolare, scusate, in particolare... Eh, I risultati che si, scaricano dal, che si possono visualizzare e scaricare dal, eh, dal sistema informativo dedicato ai censimenti si possono eh, analizzare per dimensione e si possono isolare anche le piccole e medie imprese e le grandi imprese. Ehm... Quindi invito chi vuole approfondire a consultare il sistema informativo eh, che eh, è disponibile eh, sul web. Eh, L'indirizzo è http://dati/censimentoindustria e servizi.istat.it lo troverete sicuramente più facilmente eh, navigando sul sito, eh, sito dell'Istat. Sì, volevo aggiungere che magari insieme al resto del materiale che metteremo a disposizione, certamente possiamo eh, preparare una piccola una slide con tutti i link, sia i fascicoli eh, delle imprese regionali, sia le due indagini Covid, sia a tutte le banche dati Istat da cui è possibile appunto prendere i dati. Eh, purtroppo non riesco a, a, a comprendere se eh, eh, è stato risolto il problema eh, eh, con, eh, con la Monisana. Mi, eh, eh, mi dispiacerebbe molto veramente non riuscire ad avere il loro eh, il, loro, il loro contributo eh, ma aspettiamo qualche minuto ancora se c'è qualche altra domanda eh, siamo diciamo qui eh, disponibili a, a, a rispondere a questo punto eh, immediatamente Intanto vorrei aggiungere, intanto ringraziare tutti, così mi porta avanti coi tempi, tutti i relatori e tutti i, eh, i colleghi che hanno avuto la pazienza di stare ad ascoltarci fino eh, fino ad ora. Mi dispiace molto, eh, abbiamo dovuto un po' correre, ma io spero che ci siano altre occasioni anche eh, di, di ancora di, di lavorare insieme, di scambiarsi idee, ma anche di eh, magari eh, eh, iniziare a pensare di, di, di, di, di, di, eh, di andare a studiare qualcosa in particolare proprio sulla base dei dati che ISTAT ha e che sono davvero tantissimi, tantissimi. Eh, quindi in assoluto, eh, se eh, c'è qualcuno insomma, dei nostri uditori che è eh, anche interessato, oltre ai nostri relatori, eh, eh, a, a contattarci per questo siamo assolutamente eh, disponibili in fondo alle slide troverete eh, gli indirizzi mail dei colleghi che hanno relazionato e quindi potete tranquillamente eh, rivolgervi a loro eh, per eventuali per eventuali informazioni e, e, e poi sarà nostra cura eh, sarà nostra cura eh, diciamo eh, ricontattarvi eh, appena, appena possibile eh, direi che con purtroppo con la Molisana ci sono evidentemente dei problemi tecnici e a questo punto eh, i miei ringraziamenti e i miei eh, saluti eh, sono diciamo così definitivi e <ride> eh, mi dispiace molto perché era un'occasione appunto era eh, era eh, assolutamente eh, interessante avere una, um, una testimonianza da un territorio e da un'impresa un che è assolutamente legata al territorio e, e, e come dicevo prima e anche all'italianità, eh, magari avremo anche in questo caso altra occasione di, di, di sentirli. Quindi ringrazio tutti. Eh, vi saluto e eh, ci, vediamo, eh, eh, ci vediamo presto, spero, in qualche altra occasione. Grazie a tutti.